Grazie Presidente, velocemente ero già intervenuto in discussione generale, si tratta di un emendamento che eh, ho firmato come Presidente appunto di Commissione e abbiamo concordato appunto in Commissione eh, insieme alle altre forze politiche, insieme all'assessorato all insomma che ringrazio ed è un emendamento che va a delineare e chiarire eh, in relazione al tema del crowdfunding che eh, ovviamente eh, ci sarà poi una disciplina apposita su tutto il sistema del crowdfunding che quindi non è disciplinato soltanto attraverso questo regolamento delle sponsorizzazioni ma ci sarà una norma di rinvio come effettivamente c'è una norma di rinvio ed è l'emendamento è, è proprio questo, quindi un coordinamento tecnico per garantire che questo strumento possa eh, diventare diciamo uno strumento permanente eh, su tutti i settori di Roma Capitale e non soltanto sulle sponsorizzazioni. Grazie.